Buongiorno, eccoci. Oggi iniziamo con l'esercizio, un esercizio apparentemente semplicissimo, ma secondo me chiave in tutto ciò. Iniziamo dalla decontrazione. Oggi andiamo, andiamo ad esercizi, andiamo in crescendo, oggi sono 4, di cui 2 di ieri. Poi ogni volta ciclicamente riproporrò alcuni esercizi, altri dipende da, dal feedback che, che mi darai. Allora si inizia così il piedi. il piedi dritto così, ok, appoggi le mani sopra le ginocchia, gambe tese, la pianta del piede a terra, guardi per terra, ok, tieni questa posizione per circa 5-6 secondi, dopodiché piano piano rilassi le spalle. Rilassi le spalle, e rilassi la testa, mantenendo le gambe dritte e le ginocchia, e sicuramente il gomito e il braccio dritto, quindi gamba dritto e gomito dritto, così, e rilassi la testa, così. Questo è un ottimo esercizio per rilassare le tensioni. Le tensioni vengono anche. E soprattutto quando non lo esprimiamo quindi il movimento non espresso genera tensione il cumulo della maggior parte delle tensioni ce lo abbiamo sulla schiena quindi rilassare la schiena è, la, diciamo, è importante per dargli il respiro ok come facciamo a, a, a rilassare con in posizione non rilassi non si rilassa quindi è che uno dice devo andare giù no, non deve andare giù noi semplicemente poniamo una leva che è questa che fa in modo di allungare, di allungare questa parte qua, quindi ti appoggi sulle ginocchia, mandi dietro il sedere, cioè senza fare nulla, perché basta che uno si appoggia e crea una leva, una leva naturale, il classico testo, quanto bisogna starci? 1100, 1200, 1300, 20 secondi, quante bis volte bisogna farlo? Una volta, l'importante è che viene fatto bene, con calma, con calma, es cioè esercizi che uno deve imparare a prendersi di cura di sé, dedicare dei, mo dei, proprio, dei momenti importanti a sé, e la cura del sé non è imporre determinati esercizi, devo riuscire a fare, devo fare questo, devo fare quell'altro, no, è sentirsi, muovendosi, E okay? attivare veramente le funzioni dell'organismo, di cui la prima funzione è quella della rettitudine cioè la postura eretta va bene andiamo al secondo esercizio cambio la camera il secondo esercizio è la plank quindi sdraiati sdraiato da sdraiato ok così pugnetti questo lo ripropongo perché è fondamentale è un esercizio primario primario ok le spalle non stare sopra i gomiti o i gomiti sotto le spalle gli occhi devono guardare i punti, vedete così il mento non è questo ma è questo ok e poi sollevare il sedere mantenere per 10 secondi 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 e stop se ti costa troppo fatica fai quello che riesci non ti devi sforzare cioè, L'intenzione e l'impegno deve essere relativo a impegnarsi, non a faticare. La fatica è controproducente verso l'impegno. Non ti impegni più, mentre che fatichi non ti impegni più. Quindi tu devi impegnare a tenere un po' di più, ma non troppo, di troppo stroppia, ok? Allora, eh, detto ciò, l'altro esercizio e anche questo, si parte da quello di ieri. C'è cioè la tenuta al tavolino rovesciato. Quindi, si si alza, metti le mani un po' più larghe, più o meno in linea con le spalle. Ok, poi magari se hai difficoltà le puoi mettere un po' più indietro, ma non troppo indietro perché sennò aumenti la leva e diventa più complicato. I piedi li metti più vicino possibile, ovviamente, questa è in base alla scioltezza che tu hai. Poi, dopodiché, si vanno si avanti le ginocchia. Verso i piedi e poi si tira sul sedere. Dopodiché si guarda in alto e si tira indietro il mento. Mia figlia bellissima, ieri faceva abbassato il mento, apre la bocca e invece mantiene la bocca chiusa. Così, e tieni. Stesso concetto, tieni eh, fino a 10 secondi. Se non ce la fai, scendi, quindi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Ok, sentirai il carico soprattutto sulle spalle, ci sta. Se abbiamo problemi possiamo creare una variante, penso alla variante. La variante è quella di farla appoggiandosi sul, sul divano, quindi si mette così, ci mettono i piedi così, eccolo, ecco la variante. Se abbiamo problemi con le spalle, ci appoggiamo con le spalle sul divano, quindi all'inizio dobbiamo stare attenti a non cadere, eh? quindi da così spingiamo verso il divano e andiamo in rotazione. Questo non è male. Yeah, il ok stessa cosa anzi meglio pure appoggi la testa sul divano così e guardi in alto mille uno mille due qui lavoriamo schiena tratto lombare glutei vicino femorale poi ovviamente tutti i muscoli stabilizzatori quindi comunque può per non è tutto il corpo bene abbiamo abbiamo deviato il problema delle spalle per chi ha problemi e quindi così può farlo faticando ancora di meno perché questo è il concetto, l'impegno non è faticare, se fa male non va bene. Io sono ampli, totalmente contrario al concetto no pain no gain, è un'americanata, e noi non siamo americani, abbiamo una cultura molto più, più profonda, e quindi secondo me andare a faticare allontana solo. Ma anche dal punto di vista psicologico, se tu vuoi associare una cosa al dolore, ovviamente non ti vorrà mai la voglia di farlo e senza voglia ma che stimoli, di che stimoli stiamo parlando allora uno vuole essere stimolato al dolore, alla sofferenza mi sembra che noi siamo già passati da quella cosa si chiama, cioè, quante volete anche religione, indottrinamente, compagnia bella io sono più per una connessione con il tutto, e la connessione si tratta di relazioni, quindi non un rapporto violento con le cose, soprattutto con noi stessi bisogna imparare ad amarsi banalmente questo Ok, da così uno si acquisisce potere allora l'evoluzione di questo bellissimo Ok, si fa per gli più eroici si fa da terra e quindi da così si uniscono le ginocchia e si fa si tira su uno e si abbassa si tira su uno tenuta e si abbassa con ginocchia unite si tira sull'altro e si abbassa quante volte? allora sei, tre a gamba ok? Con il divano è molto meglio. Chi ha problemi lo può fare con il divano, quindi stessa cosa. Tiriamo su, appoggiamo la testa, così. Ah, scusate, ginocchio. Ok, okay. non è facile, eh? È anche l'equilibrio, è bello, perché utilizziamo i stabilizzatori. Quindi, uno, uno, due, due, tre, e tre. Ah! ok il numero io ho dato dei numeri orientativi ovviamente bisogna sentirlo quindi se voi riuscite a fare 1 e 1 perfetto se riesci a fare 2 e 2 va bene se riesci a fare 3 e 3 va bene vuoi farne di più fai 4 e 4 va bene vuoi tenerlo di più ok io intanto faccio io faccio sempre per, me, diciamo per, me. per come sono fatto io Cerco di creare un linguaggio che vada bene un po' per tutti, perché questo è il concetto della riattivazione. Non stiamo parlando a livello di prestazioni olimpioniche, cioè qui stiamo parlando di salute, degli esercizi per mantenersi in forma. Ok? Quindi quanti abbiamo fatti di esercizi? Mm, pensiamo. Allora sì, quello della schiena, uno, e due la, la plank, ok? La tenuta di schiena, tre il tavolino normale e quattro la variante del tavolino. Mi raccomando, dammi dei feedback, perché sennò io vado al buio, vado al chiuso. Allora, io preferisco non fare la diretta per non obbligare le persone a non mettere pressione. Dico, secondo me proprio perché noi abbiamo questa, questo momento, eh, questa opportunità di godersi il tempo, di organizzarselo a casa, sia giusto che io ti possa dare un servizio che tu possa scegliere quando guardartelo. Quindi do un video che sta lì, punto. Non mi va di mettere tensione alle persone, costringerle a seguire un orario, perché io non voglio che venga fatto su di me e non te lo propongo a te. Quindi io ora faccio questi video, però ovviamente se tu mi dai dei feedback, qualsiasi essi siano, li puoi mandare in privato come ti pare, mandami ma così io riesco a cercare o di risponderti a domande o eventualmente a creare nuovi video. Bella!